Stavo riflettendo cosa leggere e ho pensato di leggere Matteo 24, alcuni, alcuni versi, per abbreviare i tempi, tanto si tratta solo di una piccola meditazione, per abbreviare i tempi non lo leggerò prima e lo commenterò dopo. E quindi tutto ciò che si leggerà stasera vogliamo precisare che lo leggeremo nel nome del Padre, nel nome del Figlio e nel nome dello Spirito Santo, benedetto in eterno. Così come è stato letto dalla sorella Paola in Giovanni capitolo 14, che Gesù ha detto io me ne vado, e dove vado? Dice vado dal Padre, e cosa farò? Dice pregherò, quindi ci ha parlato col Padre, no? perché non tutti credono che Gesù abbia mai parlato col Padre, come è? è scritto io pregherò il Padre, parlare, pregare significa parlare, poi dopo che io avrò pregato il Padre, il Padre vi manderà il consolatore, Vabbè. più chiaro di così, la Trinità proprio non vederla significa proprio... Eh, la Bibbia lo chiama eh, la ribellione cioè il peccato che mena morte il peccato imperdonabile gloria a Dio Amen. rimaniamo saldi nella sana dottrina Amen. Matteo 24 è un capitolo importante è un capitolo chiave è un capitolo che parla degli ultimi giorni e in questo, in questo capitolo eh, da un verso all'altro si, si può passare anche eh, da un'epoca all'altra anche di duemila anni attenzione quindi, eh, ma è molto semplice. Gesù dice nel verso 1 che essendo uscito se ne andava fuori dal Tempio. Il Tempio era il luogo dove risiedeva la presenza di Dio. Cioè se il Tempio spariva, spariva la presenza di Dio. Eh, era una cosa eh, tragica. Cioè il Tempio non poteva sparire. Tant'è vero che quando il Tempio sparì la prima volta, il Tempio di Salomone, chiamiamolo così, e il Signore poi lo fece ricostruire, perché non poteva mancare il Tempio, questo nell'Antico Patto, e i discepoli gli si accostarono per mostrargli gli edifici del Tempo, vedi Signore quanto è bello questo Tempio, e Gesù gli disse loro, ah voi vedete tutte queste cose bene, io vi dico che qui non sarà lasciata pietra sopra pietra che non sia diroccata, cioè praticamente gli sta dicendo secondo il linguaggio che loro comprendevano di quel, secondo la loro rivelazione tra un po' la presenza di Dio se ne va e non ci sarà più Dio in mezzo di voi e così è stato fratelli miei se ne è andato via il, il Tempio e se ne è andato via Dio non c'è più Dio perché Dio oggi abita in tempi fatti di carne di uomini No Voi, è scritto in Prima Corinti 3, voi siete il Tempio dello Spirito Santo Lo Spirito Santo abita dentro di voi, non abita più in luoghi Non bisogna più andare al Tempio o andare a Mediugori o andare in, in tot e posto No, per andare a Dio bisogna andare al Padre nel nome di Gesù Per la potenza dello Spirito Santo e questo lo possiamo fare ovunque Ovunque gloria a Dio e quindi fu una grande profezia e si adempì perfettamente. Poi essendosi posto a sedere, perché è stato profetizzato che lui si sarebbe posto a sedere, perché per sedere sta per regnare, sopra il monte degli ulivi, i discepoli gli si accostarono da parte, dicendo: "Signore, tutti preoccupati che aveva dato sta notizia, non dormivano più, giusto? dici quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo la venuta del signore è sempre il che qui si intende il millennio eh? il, il, il, il giudaismo ce l'ha ben presente quest'epoca che noi chiamiamo millennio loro non lo chiamano millennio cioè loro lo, la chiamano l'epoca senza fine, no? dove verrà il Mascia e allora tutto a posto loro diventeranno nuovamente eh, i detentori dell'attore in tutto il mondo e ci sarà un tempo infinito di pace. Questo è vero, avverrà nel millennio, cioè è un po' diversa la, la storia, ma insomma eh, loro hanno presente questa realtà e gli chiedono ma quale sarà il segno? E Gesù non gli dice no, non ci sarà nessun segno ma gli comincia a dare i segni quindi ci saranno i segni gloria a Dio e gli dirà comincia e gli dice allora vi dico guardate che nessuno vi seduca punto quindi significa che molti saranno sedotti. e la cosa una delle cose che a me eh, in senso lato mi turba ovvero mi fa riflettere che la seduzione non è solo andare dietro di pagani o magari credere in dottrine false, anche quella è seduzione, ma la seduzione è anche la storia delle dieci vergini, perché se voi notate bene, le dieci vergini erano di sana dottrina, possiamo dire, stavano bene, do, do, non è detto che erano, erano pagane, andavano dietro idoli, eccetera, eccetera, era il popolo di sana dottrina, eppure si addormentarono e cinque si persero, quindi possiamo vedere che l'addormentarsi è essere sedotti da questo spirito di sonnolenza che non vedi più la realtà, non, non vedi più la luce di Dio. Qui c'è pure, abbiamo un quadro che è scritto Dio è luce, alleluia, Dio è luce, se Dio è nel nostro cuore noi vediamo, la parola di Dio è scritto nel Salmo 119, è una lampada al tuo piede, che significa? è una lampada al tuo piede, che grande similitudine, una lampada al tuo piede significa che intorno di te è tutto buio, che non c'è luce, non si vede niente, ma tu hai questa lampada e solo tu vedi la strada, in quel pezzo di strada che illumina questa lampada al tuo piede, solo tu la vedi, ma tutto il mondo giace nelle tenebre e non vede, guardate che la parola di Dio è meravigliosa. Il credente ha questa luce dentro e solo lui la vede. Alleluia. Il resto del mondo giace nelle tenebre. Benedetto è il santo nome del Signore. Custodiamo questa verità dentro i nostri cuori. Perché è grandemente bersagliata. Noi abbiamo guerre contro principati, contro podestà che si trovano nell'aria e che guerreggiano contro la nostra vede e faranno qualsiasi cosa per strapparcela ma Gesù ha detto dimorate in me voi vincerete le tenebre benedetto è il nome del Signore che nessuno vi, su, vi seduca e poi dice molti verranno sotto il mio nome e ne sedurranno molti molti diranno questo è il vero movimento questa è la vera religione vieni in questa chiesa e troverai salvezza ma che? nessuna chiesa salva la chiesa non salva nessun uomo salva Nessun profeta salva, solo Gesù Cristo è il salvatore del mondo, solo Gesù Cristo si mise a sedere e ancora oggi si trova alla destra del Padre per intercedere presso di noi. E poi dice udirete di, di guerre, di rumori di guerre, guardatevi perciò che conviene che tutte queste cose avvengano ma non sarà ancora la fine. Perciò che una gente si leverà contro all'altra. Una gente si leverà contro all'altra? Fratelli miei, uno contro l'altro, poi dopo dice un regno contro l'altro, si capisce. Un regno contro l'altro sono le nazioni in guerra. Ma prima dice una gente contro l'altra? Cioè ogni essere umano contro l'altro essere umano a casa mia si chiama razzismo e quindi qui sta profetizzando la guerra razziale in tutto il mondo perché qualcuno dirà c'è sempre stato ma non in senso globale Amen. alla fine dei tempi il tutto si tradurrà globalmente e mai come oggi Amen. stiamo vedendo che gli uomini sono l'uno contro l'altro mentre invece se un cane per la strada sta male tutti si fermano ad aiutare questo cane ma se un barbone sta morendo tutti se ne buggerano è terribile, fratelli miei. Poi quando dici queste cose, come ti rispondono? A ah, tu degli gli animali, certo. Poi ti dicono sempre no di tutto. No, fratelli miei, anche perché il comandamento recita non farai male ad alcun animale. Questo è un eh. principio che sta nella Torah, noi non possiamo, addirittura non li possiamo neanche castrare. E c'è proprio scritto, non castrerai un animale. E quindi, cari fratelli, tutto questo si sta riempiendo perciò che ma eh, rumori di guerra guardatevi e non turbatevi ecco non turbatevi come può un essere umano davanti alle sciagure della terra a non essere turbato in verità da un punto di vista umano è impossibile non è possibile non turbarsi però se il signore l'ha detto evidentemente se noi ci rifugiamo nel signore lo spirito santo interviene e ci mette in condizione interiore di sopportare tutto e non turbarci e mantenerci fermi nella fede e la fede è la conoscenza di Gesù Cristo e quindi della sua parola e quindi delle sue promesse depositate nel nostro cuore e questo farà sì che noi possiamo non essere turbati quindi quando noi preghiamo dobbiamo pregare Signore togli ogni turbamento perché la volontà del padre nel figlio mediante lo spirito santo è di farci godere della pace dello spirito santo e questo nessun uomo lo può fare con le proprie forze ma ogni cosa posso in colui che mi fortifica questa parola è vivente quando noi la realizziamo quando noi non la realizziamo, rimane vivente, ma non è vivente in noi. Benedetto è il santo nome del Signore. Ma come dirà l'Apostolo Paolo, noi non abbiamo creduto in vano, o per ritrarci indietro, ma per proseguire, per correre verso il palio della superna vocazione. Benedetto è il santo nome del Signore. E quindi c'è da rallegrarci con la parola del Signore. E poi dice... Un regno contro l'altro vi saranno pestilenze, fami, terremoti in ogni luogo. La scienza è preoccupata, gli scienziati sono preoccupati: di anno in anno i terremoti stanno aumentando di centinaia di volte. Mai come oggi ci sono state nel passato eh, pestilenze, fami, terremoti come oggi. Questi sono segni cari fratelli sono segni che il giorno del signore si sta avvicinando e allora dice rallegratevi perché la vostra redenzione è vicina è vicina perché noi non passeremo per la grande tribolazione e poi dice tutte queste cose saranno solo il principio di dolori allora vi metteranno nelle mani altrui vedete qui dal 70 d.C. quando fu distrutto il tempio qui siamo arrivati ai giorni nostri in un attimo, in pochi versi sono passati duemila anni ecco come va vista la parola di Dio vi metteranno nelle mani altrui per essere afflitti vi uccideranno sarete odiati da tutte le genti per il mio nome l'essere cristiano vero implica derisione, persecuzione sempre se non sei perseguitato con la spada vera lo sarai comunque con la derisione con l'essere messo in un lato ma fatevi animo rallegratevi benedetto il nome del Signore rallegratevi di tutte queste cose e allora molti si scandalizzeranno si tradiranno si odieranno l'un l'altro molti falsi profeti sorgiranno e ne sedurranno molti perciò che l'iniquità sarà moltiplicata la carità di molti si raffredderà molti cristiani oggi per le cose che stanno vedendo nel seno della chiesa stanno perdendo la carità è un grande pericolo cari fratelli ma chi avrà perseverato, perseverare significa soffrire perché quando tu perseveri eh, non è che le cose vanno lisce quindi stai soffrendo, stai portando la tua croce questo è il cristianesimo, è croce infino alla fine, allora colui sarà salvato e questo evangelo del regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti e allora verrà la fine e alcuni pensano che questa profezia la deve adempiere la chiesa no perché se noi vediamo come nasce la predicazione dell'evangelo nasce per il popolo di Israele e quando la Chiesa sarà tolta, dice Apocalisse, che 144.000 si alzeranno e saranno tutti giudei. E a culminare il ciclo della predicazione in tutto il mondo saranno gli ebrei. Perché come è nato in Gerusalemme l'Evangelo, così finirà, le, le, tra virgolette, la, le, così sarà completato il ciclo della predicazione a tutte le genti, sempre dagli stessi ebrei perché la chiesa non passerà per la grande tribolazione Alleluia. e dice poi più avanti nel verso, nel verso eh, 20 pregate che la vostra fuga non sia d'inverno né in giorno di sabato la chiesa non è stata chiamata a rispettare il sabato materialmente il nostro sabato è cristo ma gli ebrei si sì ecco perché qui sta parlando con gli ebrei perché poi dice se quei giorni eh, ci saranno giorni come mai ci sono stati e mai più ce ne saranno parlando della grande tribolazione di quei giorni dice quei giorni saranno abbreviati ma la chiesa non passerà per tutte queste cose il signore gesù cristo ci ha detto queste parole a chiunque le ha dette, a chiunque, giudeo, greco, a chiunque le legge, le ha dette affinché possa dimorare in queste parole e contemplare quello che succede nel mondo alla luce di quello che lui ha detto in profezia, lui chi, il Signore Gesù Cristo, ha detto queste parole affinché possiamo conoscerle e farle dimorare nel nostro cuore. La parola di Dio è ferma, è una profezia ferma, è una profezia che ci porta avanti, benedetto è il santo nome del Signore. Ed è importante, secondo la propria capacità, di cercare eh, alla luce della guida dello Spirito Santo, di comprenderla. Le, eh, non tutti siamo chiamati a studiare la Bibbia, questo è facoltativo tranne per chi ha uno dei cinque ministeri, ma tutti i credenti hanno l'ordine di leggere la Bibbia magari un verso al giorno ma leggiamo la parola di Dio questo per comandamento non lo dice Alessio Evangelisti è un comandamento, almeno un verso al giorno come facciamo tutte le cose leggiamo la parola di Dio perché la fede viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio quindi pensate quanto è importante poi la parola di Dio è Cristo alleluia oggi abbiamo la Bibbia domani in cielo cammineremo con Gesù mano nella mano e ci dirà le stesse cose che ha sempre detto anzi comprenderemo ogni cosa che bel giorno sarà quel giorno sarà un giorno di vittoria e quindi preghiamo che possiamo comprendere sempre di più la parola di Dio comprendere quello che sta succedendo nella eh, nel mondo quando abbiamo l'occasione gloria a Dio eh, possiamo parlare del Signore perché la gente quando gli parli del Signore in modo com come dire, competente guardate che apre eh, le orecchie le apre quando tu gli cominci a dire sai che questo è stato profetizzato pensa un po' ah sì, va bene poi dopo senza essere per dopo un po' di giorni al collega gli dice ah, sai che pure questa cosa è stata profetizzata pensa 3.000 anni fa l'ha detto certo è eh, che coincidenza gliela butti così come fosse e come vedi quando meno te lo aspetti quella persona ti dirà come è successo a me ma la Bibbia dice qualcosa di questo? Alleluia! Quando tu... Eh, poi ognuno ha il suo modo, capito? Ma, ma eh, con molta leggerezza, perché il mondo è, come dice mia madre, stanco di parole, ma non della parola di Dio, ma sappiamola dare la parola di Dio, perché Dio ci ha dato un raziocinio, alleluia, per pensare, questo è importante. Quindi... Eh, siate prudenti come serpenti, nel senso buono, e semplici come colombe, alleluia. E quindi usiamo prudenza anche per evangelizzare quando possiamo. Quando non ci vogliono allora no, perché il Signore dice se non vi vogliono andatevene. bene. Ma come dire, come abbiamo la possibilità, eh, acceniamo soprattutto il discorso profetico al mondo, piace molto, e gli piace talmente tanto che il mondo va a cercare la profezia dai cartomanti, da quelli che fanno queste cose nell'occulto e pagano, vengono derubati e gli fanno le peggio cose, quindi il mondo è attratto ma in maniera sbagliata. Diciamogli al mondo che c'è una profezia che è vera, che è genuina e soprattutto non costa niente perché per andare da questa gente vieni derubato, per ricevere la predicazione, la profezia biblica, il credente te lo fa gratis, te la spiega gratis la parola di Dio, non costa niente, e questo è, è, è un onore, è un onore che la Chiesa ha, quella di poter annunciare l'Evangelo secondo il proprio dono, e, e ciascuno soprattutto cerchiamo di edificare alla sopra questo fondamento soprattutto noi stessi cerchiamo edificazione da parte del Signore prima noi e poi se noi veniamo edificati possiamo anche edificare gli altri bene con queste poche parole semplici ma chiare, comprensibili e poi ognuno nella propria abitazione potrà proseguire la lettura di questo meraviglioso capitolo con queste parole semplici eh, ci vogliamo eh, congedare e vogliamo andare in preghiera adorazione ringraziamento io vi invito a venire davanti mentre la sorella Paola gloria a Dio ci guiderà nella adorazione nel ringraziamento gloria a Dio Amen